Noi da anni, eh, almeno due volte l'anno, veniamo qua dentro e c'è uh, quella sospensione di cui parlava l'onorevole Fratoianni e ahimè la vita quotidiana delle oltre 90 persone che vivono qua dentro. Che cosa intendo con sospensione? Eh, non ci sono attività eh, se non quelle che adesso il nuovo gestore sta iniziando a fare per esempio con dei disegni ma per intenderci a differenza di in, delle carceri non c'è sport, non c'è educazione alla nostra per esempio lingua non ci sono momenti anche di relax fuori diciamo, dalle, loro, eh, dalle loro celle o comunque dalle aree comuni questo è un problema enorme come sapete anche il nostro assessore che non è qua ma insomma che ha incontrato il soggetto gestore e come tutta la nostra comunità politica da anni dice che il Qua deve entrare il terzo settore, devono entrare anche soggetti terzi ed è l'obiettivo che ci siamo dati, cioè l'idea di rendere più trasparente questo luogo ma soprattutto far sì che eh, queste ore non passino solo fra psicofarmaci, dico solo un dato, ieri sera 45 trattenuti hanno preso psicofarmaci, hanno preso delle cure, eh, vuol dire che oltre la metà anzi ci hanno detto forse più della metà insomma chiedono questi trattamenti e, e crediamo che questo già sia rappresentativo di, di che cosa vivono eh, seconda cosa eh, eravamo venuti qua per documentare una la chiusura di una vicenda drammatica da anni noi l'abbiamo chiesta la prima volta cinque anni fa la chiusura degli ospedaletti quei luoghi dove sono ahimè non è solo morto Mussabalde ma insomma c'erano stati anche altri episodi altrettanto tragici oggi abbiamo documentato anche fotograficamente ve lo invieremo nelle prossime ore un reportage delle aree inidonee, delle aree adesso chiuse anche quelle sotterranee e degli ospedaletti eh, ma questo per dire che le persone che... Psichiatriche o che hanno problemi di, eh, anche solo di rapporti con gli altri eh, trattenuti, persone che è, sono sex offender o persone che hanno, per esempio, trans o che vengono dalla tratta, persone che hanno anche le persone omosessuali che sono state spesso vittime negli anni passati di, eh, di tensioni e di aggressioni. Se non ci sono luoghi appunto giusti e idoni per essere. Eh, trattenuti in un sistema sicuro non devono essere qui, Ecco, credo che oggi abbiamo per la prima volta segnato un punto, Quei luoghi sono stati chiusi e speriamo che il tema dell'inidoneità e chiudo sulle eh, diciamo, mie competenze anche regionali venga affrontato in un protocollo e che le ASL finalmente svolgono il loro ruolo come tra l'altro il prefetto un anno fa ha chiesto al presidente Cirio. Il, resta il CPR è la punta di un iceberg, di un sistema che non, non ha nessuna ragione d'essere, che giudica le persone sulla base dei documenti, una delle storie che più mi hanno colpito parlando con i trattenuti è quella di questo ragazzo trentenne del Bangladesh che dopo due anni di viaggio per arrivare in Italia, passando per la Turchia, per la rotta balcanica, è arrivato in Italia e dopo sette giorni è stato trovato senza documenti, almeno ehm, a quanto riferito, trattenuto in questo luogo, ovviamente senza capacitarsi del motivo, per cui questo sta avvenendo, stiamo parlando di persone che eh, soffrono traumi anche nei viaggi di arrivo e tutto questo si basa su un sistema che non prevede la possibilità semplicemente di decidere, di autodeterminare le proprie scelte di vita e di provare a venire in Italia sulla base di un visto che oggi non è, non è, non è concesso, quindi eh, anch'io sono diciamo, soddisfatta dell'atteggiamento anche del nuovo ente gestore, sicuramente le condizioni ci sono le premesse perché migliorino e questa è una buona notizia, resta il fatto che i centri di permanenza e di rimpatrio, sapendo peraltro che i rimpatri poi non vengono effettuati, eh, sono qualcosa che deve essere cancellato dal nostro ordinamento. Grazie consigliera.